Ciao, sono Angelo di Keros Comunicazione e oggi vorrei parlarti delle liste Broadcast su Whatsapp. Cosa sono le liste Broadcast? Innanzitutto partiamo col spiegare la differenza tra liste Broadcast e gruppi Whatsapp. Un gruppo è una grossa chat nella quale sono presenti diverse persone e nella quale c'è una comunicazione che è multidirezionale, ovvero ogni persona può comunicare con l'altra. Quindi se io scrivo all'interno del gruppo ciò che ho scritto verrà visto dagli altri e quello che gli altri scrivono verrà visto da me. Quel che avviene all'interno di una lista è invece diverso. Infatti la lista è un elenco di più persone, si può arrivare ad un massimo di 256 partecipanti, nella quale un mittente invia lo stesso messaggio a tutti i partecipanti. Quindi i destinatari avranno la possibilità di rispondere al mittente, tramite però una comunicazione che è privata una comunicazione che vedono solo loro infatti se io partecipante ad una lista broadcast ricevo il messaggio da un mittente la mia risposta data al mittente verrà vista solo da me e lui e neanche di quello che loro possono dirsi col mittente perché le liste broadcast perché whatsapp è un'applicazione che noi tutti utilizziamo nel quotidiano quindi se un'attività locale ti tornerà molto utile l'utilizzo delle liste broadcast ad esempio mettiamo che tu sia una frutta e verdura e vuoi comunicare ai tuoi clienti l'arrivo delle primizie in un dato mese dell'anno, oppure se un salone di parrucchieri e vuoi comunicare ai tuoi clienti che il centro resterà chiuso per via di un rinnovo locale, oppure se una pizzeria e vuoi comunicare promozioni ed offerte ai tuoi clienti, oppure se siamo titolari di una palestra e vogliamo comunicare ai nostri atleti che nel prossimo mese, ogni fine settimana, saranno presenti dei corsi gratuiti. Ecco che Whatsapp è un valido strumento nelle tue piccole azioni di marketing, infatti uno strumento utile, semplice veloce ma soprattutto gratuito che ti darà la possibilità di aumentare la fidelizzazione dei tuoi clienti. Ricorda che prima di utilizzare la lista broadcast dovrai richiedere gentilmente il consenso al trattamento dei dati personali agli utenti che tu vorrai aggiungere. Inoltre è di fondamentale importanza che loro abbiano il tuo numero di telefono salvato in rubrica.